Eh, Gian Matteo Paulin è eh, segretario di Feder Pharma a Bologna, titolare anche di una eh, farmacia appunto a Bologna, e partecipa a questa iniziativa della WISP Pillole di Movimento, iniziativa della quale eh, andiamo a parlare adesso. Buongiorno, Paulin, bentrovato. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, voi eh, vendete pillole di movimento, per una volta un farmaco che non è un farmaco, ma è un. sì, lo è in realtà, è eh, fare movimento. Non è di quelli, diciamo, eh, che si assumono con i blister, ecco. Diciamo che noi regaliamo eh, un'attività motoria che si può sostituire a un farmaco o prevenire l'uso dei farmaci. È un'attività che è iniziata dieci anni fa a Bologna, con la collaborazione, appunto, cioè ideata dalla WISP, con la collaborazione delle farmacie bolognesi che hanno incominciato a distribuire nel mese di gennaio e febbraio appunto delle confezioni che all'interno contengono un buono sconto per fare un mese di attività motoria presso le strutture della WISP e quindi iniziare quelle persone che tendenzialmente hanno un approccio un po' pigro all'attività fisica e iniziarle con uno stimolo per provare a vedere se tras possono trasformare loro le loro abitudini inserendo anche un po' d'attività motoria che sicuramente a livello di prevenzione Dell'insorgenza di patologie croniche ormai è, è ristaputo essere è molto notorio, importante. È notorio, esatto, essere molto importante. Alcune addirittura non solo scontate, ma addirittura gratuite. Leggo quindi gratuite, gratuite. Sì, ci sì. si presenta. Come funziona? Uno viene in farmacia da lei, va bene. Il caso nelle farmacie di Bologna, ma adesso diventa nazionale, quindi la cosa si allarga via via. Ecco, sul sito della WISP si trova l'elenco preciso delle città che sono ormai tante nelle quali questa iniziativa, questa campagna è in corso. Ma come funziona? Vengo in farmacia, e le chiedo una pillola di movimento? Esatto, quest'anno diciamo, i cittadini bolognesi ormai sono affezionati a questa iniziativa quindi sono già super preparati e dal giorno della conferenza stampa si recano in farmacia chiedendo direttamente <ride> la scatolina con le pillole di movimento. Da quest'anno l'iniziativa si allarga a tutto il territorio nazionale come è giusto che sia, 31 città, <coughs> più di 250 comuni quindi eh, tutti i cittadini che vorranno provare questa esperienza possono recarsi in farmacia guardando le farmacie aderenti sul sito della WISP e richiedere la concezione contenente il buono sconto. Lei ha un'idea per la quale la Lombardia non c'è? <ride> no scusi se no telefono poi chiedo però mm, magari ve lo se sta, è stato detto. Domanda, credo che sia la domanda no. da fare a, a Lombardia e all'associazione No, perché io guardo, no, Lombardia. sfruguglio da qua e là, e invece sì. proprio purtroppo non la vedo, vedo Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, sì, Valle d'Aosta e Veneto. Porca miseria, io che volevo anch'io la mia pillola di movimento, niente, devo, devo sconfinare, ma poi sconfinare devo andare a farla. Cosa faccio? Vado a Piacenza a farla, mica tanto comoda per me, insomma, eh, poi a fare ginnastica. Ma venire a Bologna, la aspettiamo, a Bologna. Eh, tanto vale venire a Bologna, però se devo prendere e fare tutta sta strada per fare ginnastica a Bologna non va bene. Però se è molto se bello. La fa, se la fa a piedi, la ginnastica la fa, ah beh, certo, è una delle cose. Mi... <ride> Posso venire a Bologna a piedi, lei mi dà esatto. la pillola, ma me la dà per tirarmi su a quel punto. Esatto, esatto, è no, molto... diciamo che sicuramente il momento per le farmacie adesso è molto molto intenso, quindi forse eh, eh, la Lombardia non ha ritenuto inserire anche queste iniziative in un momento di grandissima intensità, ma presumo che vista l'eco nazionale che questa meritoria iniziativa ha avuto l'anno prossimo chiederà di partecipare anche la Lombardia vedrà che saremo tutti uniti su questo Ma porta. adesso noi ci lamenteremo fortemente eh, perché non abbiamo non possiamo beneficiare di questa iniziativa però è eh, un'iniziativa direi fondamentale, tra l'altro anche psicologicamente in questo periodo uscire di casa è fondamentale. Io vedo quella, eh, persone veramente terrorizzate dall'idea dell'uscire dell anche solo di casa no? e questo invece è un, insomma, è un incentivo anche a riprendere un po', a, a avere una vita. Sì, noi viviamo quotidianamente questo disagio durante le nostre giornate di lavoro in farmacia è indubbiamente un disagio trasversale che mh, diciamo prende sia gli anziani che gli adulti che i giovani e quindi questa è una iniziativa che può essere di grande aiuto anche perché l'offerta della della Wisp dell'attività motoria è eh, allargata e variegata per cui si passa dai balli di gruppo per gli anziani alla zumba alla palestra al nuoto alla, eh, e a tante altre attività differenti quindi indubbiamente la spinta a provare a riconnettersi con la società uscendo di casa in un contesto comunque che garantisce eh, un gestione del rischio, quindi eh, le sanificazioni, le igienitazioni, l'utilizzo dei DPI, insomma eh, è una situazione che anche dal punto di vista sanitario è garantita e aiuta a ritrovare una quotidianità più normale che adesso ci manca tanto diciamo. Decisamente, anche perché ehm, appunto il, il contesto lei lo, lo descrive bene, appunto garantito con, eh, con tutte le attenzioni, tutte le prudenze, ma al di là di questo appunto io adesso ho l'esperienza di, di, di, di una delle mie figlie a scuola che ha un insegnante evidentemente molto in difficoltà perché eh, diciamo che mh, si presenta vestito da, da, da guerra batteriologica, no? quindi è chiaro che dentro c'è un c'è una difficoltà proprio a gestire eh, la quotidianità e quindi bisogna invece in, imparare, ecco, tutto sommato, anche capire dov'è il pericolo e dove non c'è. Eh, giustamente, sì, capire dov'è il pericolo e quanto questo pericolo sia diciamo così, di, di alto livello o di medio livello. Cioè adesso per fortuna questa variante Omicron, sebbene tantissimo diffusa da una malattia nella stragrande maggioranza dei casi abbastanza gestibile e quindi direi che è il momento anche eh, sempre sollecitando le iniziative relative alla vaccinazione in tutta la popolazione dai bambini agli anziani però è il momento anche di riprendersi un po' di, di vita diciamo così per coloro che eh, non, non l'hanno riacquistato cioè, noi siamo in, eh, al lavoro da, dal primissimo giorno sempre e comunque con gli stessi ritmi anzi direi che i ritmi sono forse raddoppiati quindi ci, ci rendiamo meno conto di, di quello che è l'isolamento e il carico di, di paura che c'è all'interno delle persone sebbene lo viviamo nelle richieste quotidiane nel, nel, negli sguardi anche delle persone e, e in quei sorrisi che mancano sotto le mascherine diciamo. eh sì, eh sì. però abbiamo, siamo diventati bravi a leggere gli occhi no? Sì, mi pare un, sì. Po sì. un po' a sì. Parlare. A parlare con gli occhi. Gli italiani sono noti per lo sguardo così un po' con il quale ammiccano e raccontano tantissime cose. Ci pensavo stamattina con gli amici d'infanzia. A volte basta darsi un'occhiata e ci si capisce immediatamente, no? Mascherina non mascherina eh. è tutto chiarissimo. però ecco, vorremmo tornare a vedere i sorrisi laddove appunto, nei contesti in cui si può togliersi la mascherina, dove si può essere tranquilli, essere sicuri, insomma, poi. Le cose non possono che migliorare, noi siamo ottimisti, vero? Abbiamo Certamente. una pillola che oltre che di movimento, di ottimismo. Beh, adesso mh, le pillole di movimento sono un'iniziativa molto importante e quello ci aiuterà, diciamo che adesso... A Abbiamo anche una pillola per la patologia, quindi un vero e proprio farmaco che è arrivato sul mercato e in tanti ospedali di sperimentazione va bene per alcuni tipi di, di patologie, però oltre al vaccino abbiamo anche una cura, quindi insomma piano piano esatto. nei giusti tempi della Passerà. salute stiamo Passerà. andando avanti. Passerà. Grazie davvero a eh, Gian Matteo Paolin, abbiamo detto segretario di Feder a Bologna. Buona giornata, buon proseguimento. Prendiamoci tutti delle pillole di movimento oggi a passeggio, visto che il tempo tiene. Oggi il tempo è bello, anche a Bologna si passeggerà. Grazie, grazie a, voi. a voi, buona giornata. Grazie, grazie davvero per questa iniziativa della WISP.